Ma eh, eccoci di nuovo con Enrico Stefano, presidente Commissione Trasporti di Roma. Sì, oh, ecco perfetto. Sì. Adesso senza rimbombo papale. La, la sentiamo. Eh, questa è una linea importante che co cosa collega, Presidente Stefano, questa linea? Sì, 51. la linea 51 è una linea fondamentale perché collega le tre linee di metropolitana, tra l'altro nelle fermate più strategiche, in quelle centrali, e collega anche la rete rambiaria, oltre ovviamente all'altra rete eh, di autobus molto importanti, l'85, l'87 che si incontra la strada facendo e è un'operazione diciamo intelligente che abbiamo fatto che abbiamo avviato oggi e un po' rappresenta la nostra visione di città ovvero una città dove il trasporto pubblico è il centro, dove al trasporto pubblico vengono dedicati gli spazi infatti eh, oltre ad aver inaugurato il 50 x questa linea è stata rivista nel percorso e nelle fermate che sono state, lasciatemi dire, ottimizzate cioè comunque mm. la distanza maggiore tra le fermate resta forse di 400 metri, quindi comunque ah, delle distanze più che accettabili, insomma, e quindi è stato semplicemente ottimizzato il numero delle fermate, è stato modificato il percorso, ovviamente su una parte di questo nuovo percorso che è il tratto di Emanone Filiberto è stata costruita una corsia, è stata realizzata una corsia preferenziale, corsia preferenziale che tra l'altro nei prossimi mesi andremo anche a proteggere con degli appositi cordoli eh, che però abbiamo ritenuto insomma importante intanto avviare eh, nel, con l'obiettivo di proteggerla il più certo. possibile, quindi mi sento dire dire è un passo importante considerato che praticamente da, in termini effettivi è da, meno, è da appena cinque mesi che governiamo questa città, insomma è un passo importante perché eh, l'uso l'ultima nuova corsia preferenziale risale a più di 4 anni fa noi ne abbiamo fatta una uh, in 5 mesi e soprattutto in termini concreti questo significherà un risparmio di tempo mm. per tutti i cittadini che prendono la mattina al 51 e sono e vuol dire un risparmio di anche 10 minuti per arrivare in centro che non è poca cosa e poi ovviamente questo risparmio si ripercorre anche su Atac con un, un esigenzamento del servizio e su chi porta gli auto. Certo, certo, fermate intelligenti quindi per velocizzare e potenziare il collegamento tra il capolinea metro C-Lodi, le linee metro sì. A e B le linee trambiarie, trambiarie 3 e 8 il centro storico di Roma a proposito delle corsie preferenziali io ricordo già in campagna elettorale è una sua come dire è uno dei suoi primi obiettivi, questo delle corsie sì. preferenziali, Presidente. Stavo per dire una sua fissazione, ma non <ride> eh, mi sembrava non mi a caso. No, no però no. lei ce l'ha come. come un complimento. No, no, fissazione politica e amministrativa, sì, sì, perché sì, sì. no? Non è che lei la notte pensa alle corsie preferenziali. Sì, io mi che, vi confesso che mi è capitato ogni tanto la notte di svegliarmi con qualche corsia preferenziale che, <ride> che sognavo. Quindi... Saranno contenti i suoi cari di questo. Ma detto, detto questo, si parte proprio con, con quello che ci aveva annunciato, cioè adesso. Adesso volete proprio lavorare su questo punto, Presidente. Assolutamente, perché comunque vi confesso che le risorse sono quelle che sono e ovviamente le costi preferenziali eh, hanno dei costi contenuti, però hanno dei ritorni enormi, perché appunto vi faccio un esempio di oggi, il 51 praticamente Atac potrà garantire le stesse frequenze che garantiva fino a venerdì con due autobus in meno, quindi oggi è come se avessimo diciamo così, acquistato due nuovi autobus, ovviamente se decidiamo di mantenere le frequenze, se decidiamo di migliorarle eh, ne beneficerà la linea. Quindi, Uh, aumentare la velocità commerciale e rendere più veloci i mezzi pubblici è, è come acquistare dei nuovi autobus per l'APAC, perché l'APAC riesce a fare quel servizio con meno mezzi, e quindi chiaramente questo si ripercuote anche a cascata su, su altre linee. L'ultima domanda, Presidente: il prossimo obiettivo, la prossima cosa che, che farete oltre a queste che abbiamo elencato, cosa c'è proprio? vicino come progetto? Guardi, Guardate, cioè, imminente c'è la corsia di Via di Portonaccio, anche questa è una corsia molto strategica che arriveremo nelle prossime settimane e siamo in attesa del collaudo per i lavori che, che sono stati svolti eh, sulla Via di Buttina, appunto all'altezza dell'incorso con Via di Portonaccio e non appena avremo i collaudi ci eh, parla dell'ordine di settimane. E apriremo anche lì la, la corsia preferenziale, una corsia preferenziale strategica perché lì transita una linea portante come mm. il 409, e anche lì insomma, si risparmieranno diversi minuti a beneficio degli utenti e dell'azienda. Presidente, mi raccomando, mi raccomando, le periferie TPL perché le periferie sono in sofferenza eh, sul trasporto pubblico. Mi raccomando, Presidente. Sia dalla parte dei lavoratori che dei cittadini, eh, perché poi gli autisti... Non Guardi, è che giusto vi... stasera abbiamo una riunione con l'azienda, con Roma TPL, per, per verificare eh, se eh, quanto gli avevamo eh, sottolineato. negli certo. scorsi giorni sia stato effettivamente eh, realizzato, perché sapete insomma, che abbiamo, siamo molto determinati su questa vicenda e o Roma TPL rientra rapidamente eh, nei canoni del servizio, oppure saremo costretti a prendere decisioni drastiche, ma ovviamente vorremmo evitarle, quindi devo dire che nei giorni scorsi è stata ampia disponibilità da parte dell'azienda di Roma TPL e appunto oggi pomeriggio alle 18 faremo un incontro e vedremo con loro uh, i risultati. Insomma. Buon lavoro Enrico Stefano, Presidente grazie della Commissione sì. Trasporti Comune di Roma, grazie a lei buona giornata.